Ti piacerebbe sposarti a Las Vegas? Stai pensando a qualche scena di film in cui vedi questa coppia che si sposa a Las Vegas accompagnato anche dalle canzoni di Elvis? Credimi che questo non è una cosa bizzarra, anzi, i matrimoni a Las Vegas sono veramente richiesti data anche la facilità in cui ci si può sposare. Ti ricordo che il matrimonio può essere sia civile, quindi a Valenza poi in Italia legale, oppure... È semplicemente simbolico ma quali sono i documenti che occorrono per sposarsi in las vegas e soprattutto quanto ti può costare un matrimonio mi raccomando allora la prima cosa che ora devi fare è iscriverti al mio canale se non l'hai già fatto e ti ricordo anche che se vuoi seguirmi sui social mi trovi sia su facebook e su instagram con iris viaggi legnano ma ora sigla No, sono Iris, titolare dell'agenzia Iris Viaggi, specializzata da anni nell'organizzare matrimoni all'estero, rinnovo delle promesse e anche viaggi di nozze. Come già ti accennavo prima, Las Vegas è una meta da sogno, sia perché è stravagante, perché è questo mito americano, dove è possibile contrarre un matrimonio simbolico oppure eh, legale. Per quanto riguarda il matrimonio civile, che poi avrà valenza anche in Italia, credimi che i documenti sono molto semplici nel senso che hai richiesto solamente il passaporto la copia del passaporto ovviamente però non devi essere precedentemente sposato già sposato nel senso devi comunque avere un atto di divorzio perché se no risulti tu ancora sposato con un'altra persona in ogni caso proprio per las vegas semplicemente c'è da compilare un form online con tutti i tuoi dati e dopo fissare la data di matrimonio eh, che avviene in una cappella. Il matrimonio può essere classico oppure con la presenza di Elvis Quello classico diciamo che comprende la cerimonia basilare Con una decorazione con fiori, un bouquet per la sposa Il boutonier per lo sposo E delle canzoni da cerimonia registrate Viceversa se vuoi invece la presenza di Elvis Ci sarà Elvis in persona Che ti suonerà un, tre canzoni all'inizio della cerimonia durante e alla fine c'è anche la presenza di un fotografo questo pacchetto allora quello classico compreso poi di spese di spedizione appostille, traduzione del consolato ti viene circa 600-650 euro in su, viceversa quello con Elvis costa un pochino in più siamo intorno agli 800 in su mi raccomando poi è importante che il certificato deve essere appunto inviato al consolato che applica la che praticamente dà la validità al tuo matrimonio poi ehm, ti verrà il certificato di matrimonio consegnato eh, in Italia e ricordati che dovrai per rendere legale anche il tuo matrimonio qui in Italia dovrai poi far tradurre legalmente quel certificato di matrimonio che ti arriva in inglese in italiano e poi lo puoi portare al tuo comune di residenza se questo video ti è piaciuto mettimi un like, ti ricordo anche di iscriverti al mio canale se non l'hai già fatto e se vuoi ulteriori informazioni puoi iscrivermi a infochiocciolegrisviaggi.com oppure commentare qui sotto. Al prossimo video, ciao!